A romeni che andiamo all'opera, come è zitta, perché è una cosa scritta di uno dei suo paesi, svedese, perciò dice, facciamo a dire il pifozzo. Passiamo Passamo un po' di roba, per lasciare già, c'è da questa picciotta e mi fa i bastoni che fa mi lasci ora? Faccio, no, bastoni mi servono, perché io come mi ho setto su te la stucca. No, chi c'è già mi fa da io vengo a città, tu ti assetti, io mi vengo a portucà e poi quando finisce ti vengo a tonno e ci dissi, senti non può essere sta cosa, di che caso pigliamo a fuoco, io... che fine faccio, veramente ci dissi, io moro, <ride> veramente E Nedda mi fa, no no, pigliamo a fuoco io tonno, certo, pigliamo a fuoco con 200.000 cristiani che ne escono, tu ti ne vai contro corrente e ti buttatemi la mia costruzione e ci dissi. No, non va a essere. E eh, poi mi fisci. Eh però se, se c'è un incendio danno fastidio per. per tipo, sono un pericolo per, per la sicurezza, a parte che se c'è incendio io sogno prima a patti, non è che stai assistando dopo che tutti i pari fatton, io. Niente, perdo tempo, mi conosco. Eh, punto numero uno. Punto numero due, eh, che ci posso fare, mi interessa. Eh, e c'è cioè, niente, io ci dissi: no, non può essere, non ti rugo, non dirò. E, e niente, mezzita. mi, mi traduce tutta questa discussione, tutta questa discussione, qui svedese tra l'altro, mi traduce tutta questa discussione, e io ci disse, sì, sì, ho okay, capito, ma io non ci rugo perché non puoi essere, perché è pericoloso, e, e niente, si spagnava che nienteavano fa e poi invece non successi niente. Comunque, discussioni in sciamonite, chi è cristiano in sciamonite.